Eccoci qua nella seconda parte del video, che riguarda appunto la pratica sulla lettera AL, che noi abbiamo già iniziato un po' a studiare e a conoscere. Dovete capire però che nella magia la vera conoscenza è sempre qualcosa di pratico, ok? Non potete mai immaginare di avere conoscenza solo leggendo o ascoltando qualcuno o imparando in questa maniera. Nella magia la conoscenza significa esperienza, sempre. Ecco che quindi inizia un po' il concetto di ehm, conoscenza empirica delle forze con cui eh, stiamo trattando, delle forze che andiamo in, a esplorare e a voler conoscere. Riguardo alla magia del suono e alla magia delle lettere, vi è una, uno stato, diciamo così, che si chiama l'acquisizione di una lettera, oppure anche l'acquisizione di un nome. Ora, vi dico subito che è raro che arriverete ad acquisire veramente eh, una lettera, perché serve tanto, tanto lavoro, tantissimo allenamento proprio, e... Dopo tempo, uno arriva all'acquisizione della lettera, oppure anche del nome divino, si possono acquisire i nomi divini, ok? Ehm, che sono, lo abbiamo visto, i codici di realtà. L abbiamo visto, no? Echad, Elohim, Eheyeh, sono esempi. Ma, Adonai, eccetera. Eh, sono esempi di codici di realtà, Okay, come se voi aveste una stringa di codice, va bene? Mentre la lettera singola è il numero. Però, se anche non riuscirete ad uh, acquisire proprio i poteri di una lettera o di un nome, certamente potrete creare una connessione, anche forte, affinché potete usare questo flusso usare questa componente che già è presente nell'universo, cioè nelle, in tutto. Le, ricordate che il mondo è creato dalle 22 lettere, quindi 22, 23 è uguale, dalle lettere, ok? Dalle parole, quindi stiamo parlando di cose che già ci sono e che già eh, usiamo tutti, che già vediamo tutti, va bene? Quindi certamente sì, potrete usare eh, queste cose per migliorare la vostra vita, per eh, attrarre nuovo amore, per instaurare e insaldare, rafforzare un'amicizia, per eh, proteggere una casa, per proteggere una persona, per ehm, addirittura seminare discordia tra due persone, eh, che si sa, eh, il potere può essere usato nel bene e nel male, in realtà, no? Eh, per attrarre abbondanza e flussi di abbondanza, per far decollare verso l'alto un progetto che abbiamo appena iniziato. Sì, sì, sì, ecco il motivo di questa mia rubrica, ok? Portarvi a sapere utilizzare questi nuovi strumenti, nuovi in realtà sono antichi, ma eh, magari in un modo così diretto, non vengono detti, non vengono trasmessi, non vengono insegnati, ok? Ci viene ricamato soprattutto e di più. Bene, allora, alla fin fine sapete è come se andando avanti poi con queste... anche con questa rubrica, se vi mettete a praticare e se vi addestrate un po', voi avrete come delle armi anche, cioè delle risorse dentro di voi e che saprete usare e quando vi servono la attivate ok? e la usate per quel che vi serve. È così che funziona la conoscenza del simbolo, la conoscenza del nome e anche, perché no, la conoscenza della lettera. Va bene? Quindi, iniziando dalla nostra A, praticamente, no? al, mm, prima di tutto ci deve essere una sintonizzazione con la lettera, senza la quale... Non è possibile far nulla. Come accade questo? Dovrete prendervi 10 minuti della vostra giornata. Quindi, ehm, quando vi pare, però in questi 10 minuti non dovete essere disturbati, cioè è una pratica che voi fate per coltivare la conoscenza delle lettere. In questi 10 minuti voi Uh, vi rilassate, fate le vostre... la candela, l'incenso, queste cose qui non servono a niente qua se volete accenderle solo per un vostro... per una vostra atmosfera personale, va bene? Um, quindi l'atomo è proprio la prima, no? <ride> allora, cosa andrete a fare? è molto semplice, come preparazione vi... Uh, ricordatevi che... allora... Una persona che utilizza poi le parole di potenza, eccetera, eccetera, deve aver svegliato le conoscenze e le connessioni con le lettere che va ad usare. Ecco perché poi le cose funzionano. Se una persona non ha connessioni, eh, che ha scoperto, sviluppato, eccetera, va a usare la stessa parola che magari uso io, non gli funziona niente. Quindi iniziate a capirmi, poi ve lo ridirò e ve lo ridirò, ma iniziate a capirmi quando vi dico che uh, in realtà un mago è colui che ha svegliato in sé i poteri. Ecco perché poi le cose gli funzionano. Non è che è un miracolo che non si sa di come accade, si sa come accade, ok? Allora, ispirate tranquillamente. Dopodiché... Espirando, fatevi il vostro rilassamento, qualcosa di fate da soli, va bene? Quando ci siete, inspirando, poi espirando, voi semplicemente vocalizzate la lettera A, la vibrate. Cosa vuol dire vibrarla? Vuol dire che il suono della A non deve essere di gola o che va fuori, tipo A. lo sentirete, dovete sentire l'energia di quel che fate. Quindi prima provate anche adesso. Fate la prova, se no non potete saperlo. Ah, dovete provare così. Provando così, sentirete come il suono parte dalla gola, bocca e si disperde nell'aria. Ah, non è così che dovete fare. Vibrare vuol dire che io pronuncio sempre la A, però è come se l'energia, la forza vitale di quello che sto facendo mi va in dentro invece che fuori. Ah, ok? A. Ah. è la cosa che dovreste fare per 10 minuti ed è la vostra connessione con la lettera perché in questo modo voi anche risveglierete e metterete in flusso delle, eh, degli equilibri energetici eh? e delle forze di guarigione soprattutto la A influirà sui vostri polmoni quindi influirà sulle capacità respiratorie, influirà sulle vostre emozioni di ansia, di ehm, sentirsi impotenti, di sentirsi pressati da qualche situazione. Ecco, solo eh, iniziare a conoscere, questo vuol dire conoscere, conoscere questa, eh, la prima potenza che è la A, vibrarla vi equilibrerà e vi riarmonizzerà veramente molto tutto ciò naturalmente non è che sia troppo misticismo questo quando voi parlate dovreste provare a tenervi un po la mano in giro nel corpo mentre parlate tranquillamente no tenetevi la mano in giro ovunque no mettetevi le mani qui e parlate parlate parlate parlate sentirete che semplicemente c'è vibrazione, e noi stiamo parlando solo di questo, di frequenza, vibrazione. Frequenza, vibrazione, energia. Frequenza, vibrazione, energia. Eh. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che mentre noi si parla, emettiamo dei suoni, e ogni suono vibra a livello cellulare nel corpo, addirittura il ginocchio vibra, la vibrazione si trasmette da una parte all'altra, da una parte all'altra, da un osso all'altro, da un osso all'altro. Non c'è poi una cosa del corpo che non vibra mentre io sto parlando. Quindi ecco perché solo vi, ecco perché io dico, vibrate la lettera A per 10 minuti, questo vi porterà un grandissimo beneficio. Ma è una cosa che sentirete. Mi raccomando, fatelo bene, ok? Vi faccio la differenza. Ah, ah, ah, cerco di farla con lo stesso tono perché sennò se cambio tono però avete visto questa era di gola ah, ah, ah, ah, ah, ok? era così uh, se chiudete gli occhi quando vibrate ah L'energia va dentro, dentro, uh, non va fuori, ok? Questo è il discorso. Allora, ehm, dopo, questo qui lo fate per una settimana, per esempio, va bene? O comunque va bene anche 3-4 giorni, ma fatelo fino a quando non siete tranquilli e sicuri di quello che state facendo. Secondo step, diciamo così, è che vibrate il nome della lettera quindi al, al... Questo è il secondo step completo in cui voi rafforzate e iniziate la connessione con la A. Sinceramente, fatta questa preparazione, voi siete in grado di iniziare a praticare con i suoni radice di cui vi stavo parlando. Sono quelli poi gli strumenti che voi andrete a usare anche in ogni ritualistica che già potete fare, che già fate, eh, in un incantesimo, in... nell'incantesimo, nell incanti delle erbe, in una benedizione, una maledizione, in un rituale, cioè veramente è una cosa ehm, che può essere applicata, è una tecnologia, una scienza che può essere applicata a tutto, a tutto quello che già potreste già fare. Ma anche se non fate nulla, io vi spiegherò proprio degli esempi in cui voi, ehm, con cui voi potete applicare le cose. Va bene? Ricordatevi, come vi ho detto, che dovete andare per gradi. È meglio se prima acquisite bene la lettera e dopo la andate a usare in una, in una, in una parola radice, in un suono radice, perché altrimenti... Capito? Eh, non ce l'avete sveglia dentro di voi là, e quindi no, il, il, vostro, ehm, il vostro rito non sarà come deve essere, in qualche modo. Mm? Ok, io inizio a trasmettervi la prima il primo suono radice. Mi prendo gli appunti che vi ho scritto, in modo che posso dirvi tutto. Bene. Inizio a trasmettervi il primo uh, suono radice, che è, ve lo, ve lo farò apparire scritto, lo carico, Aba, Ok? Aba. vedete? Ah, eh, C'è una nuova lettera che è la B. Quella la vedremo nel prossimo video. Ehm, e poi, ovviamente, lavorerete per la connessione con la lettera. Mm? Uh, ABBA, quindi... Vedete, c'è la... avete la forza, il potere, diciamo così, no? E poi avete la, b... la bet nel mezzo, che poi lo vedete anche un po' dalla forma, però quella lì è una forza della casa. Quella forma che vedete è anche, vedete, è proprio una tenda divisa in due, perché veniva divisa tra, tra uomini e donne, no? Che dormivano. Uh, divisa in due, quindi quella lì è proprio la forza, l'espressione della, della tenda, della casa. Quindi forza e potere più la casa e AB, che, no? AB è proprio il suono radice di questo, quindi sia di un palo centrale, no? Che stava a sostenere l'intera tenda, sostenuta da un palo centrale. Quello è AB, ok? AB. Ma anche perché, e, e quindi anche perché eh, AB è chiaro che è il sostentamento iniziale di tutto, perché anche, per esempio, l'alfabeto, no? Non so se avete mai notato, si chiama alfabeto, AB, ok? Perché l'A A e basta, in qualche modo, ok? È... Tutto è in potenza completa, ma non atto. Ab e poi possono iniziare tutte le altre lettere dell'alfabeto, capito? Quindi ab è il fondamento, il movimento, no? Se io avessi solo a, sarebbe a, a, a, a. Invece ho ab e quindi inizia la, la sequenza. Ab c'è d, f, g, capito? Può iniziare e, e quindi è il fondamento. Non è a, ma è ab il fondamento. Comunque, ritornando al nostro caso, ovviamente è supporto anche, no? Il suo senso di ab, eh, ma anche eh, sinceramente padre, perché il padre di famiglia era ehm, anche oggi magari il capo famiglia, cioè comunque sia in una società nomade, in una società un po' anche più antica, era eh, colui che andava a caccia e portava a casa il sostentamento per la famiglia. Portava le risorse per la famiglia, ok? Il sostentamento. Ehm... Poi la madre la vediamo dopo, in un'altra parola che vi faccio vedere dopo, eh, perché aveva un'altra funzione. La funzione del padre e la funzione della madre non sono identiche. Lo so che oggi tendiamo a confondere tutto e a unire tutto insieme, ma non è esattamente così a livello proprio di forze, va bene? Sono due lettere diverse, due radici diverse. Quindi, AB abbiamo visto questo concetto. Eh, eh, sì, penso di avervi detto comunque tutto. ABBA è esattamente la radice che adesso noi usiamo per eh, un rito specifico, per risvegliare e ignificare, diciamo così, il potere della vostra casa. Quindi, io ora vi dico come si fa, ma lo vedrete e, e vedrete come, come vanno fatte davvero le cose. Perché dico questo? Non è la protezione della casa, eh? Per la protezione della casa useremo altre, altre lettere specifiche. Però, a spesso, non ce ne frega troppo proprio della protezione, perché sono le vibrazioni dentro la casa che sono basse. È come se... Ve lo dissi già, però la casa, la vostra casa, ha un suo potere eh, personale, in qualche modo, ok? Influenzato molto, naturalmente, da chi ci vive dentro, però ehm, è come se questo potere della vostra casa può essere bello, forte, prosperoso e, e radiante, oppure deboluccio, fiacco, depresso. Sto parlando della vostra casa proprio, capite? Quindi Abba risveglia questo, il potere nella vostra casa. Gli dà forza, gli dà energia, ok? Diciamo che questo rito è fatto un po', cioè più che altro dovrebbe essere fatto da chi è anche proprietario della casa in cui vive. Però potete provarci anche se siete per esempio in affitto perché comunque non è che andate... cioè in quel momento comunque ci state vivendo e anche avete un potere su quella casa perché quando uno è in affitto ha firmato un contratto e secondo il contratto ok non sei proprietario però sei tu che ci devi vivere in, quel, in quegli anni, no? Cioè, il contratto degli anni in cui tu ci devi... Ci de cioè ci devi vivere, non è che la persona Proprietaria dice, oh guarda vengo io domani, te vai da, una, vai da sotto un ponte perché domani vengo io a abitare lì dentro Non lo può fare, cioè c'è proprio un contratto che sancisce queste cose Quindi non è che voi state occupando una casa, punto e basta Voi ci state abitando con un contratto di affitto Quindi provateci anche se siete in affitto Però è più indicato ancora se siete proprietari Perché a volte si è, ci sentiamo in una casa non nostra anche se siamo proprietari, e questo significa che non siamo in accordo, non siamo, che il potere che della nostra casa è molto basso, capito? La casa vuole essere posseduta da qualcuno, perché deve essere di qualcuno, quindi voi dovete sentirvi proprio proprietari della vostra casa, allora in quel modo la casa acquisisce potere, acquisisce forza. Quindi questo rito vi servirà, eh, ecco perché dico risvegliare e ignificare il potere della vostra casa. Se magari è un po' fiacco per le vibrazioni eccetera eccetera, una volta fatto questo rito lo sentirete e le vibrazioni della vostra abitazione si innalzano subito. E ovviamente se l'avete un pochino perso rientrerete in comando della vostra casa, perché per esempio a volte possiamo avere la sensazione di eh, che la casa ci stia sfuggendo di mano. Quindi, per esempio, che la casa eh, è troppo disordinata, è troppo... Ecco, perché vi dicevo, anche se siete in affitto, provatelo lo stesso. Perché a volte non è proprio la proprietà scritta, diciamo, no? Ma voi... cioè, ci si può sentire, no? Come se perdiamo il controllo sulla propria casa, come se perdiamo il, um, la gestione, in qualche modo, no? Ecco, queste sono tutte cose che possono accadere. E... Con questo rito che vi sto per comunicare, voi potrete, eh, a livello proprio di programmazione della realtà, cambiare questa situazione. Ok? Allora, fatelo assieme a me mentre vi sto dicendo, se, se potete. Posizionatevi vicini alla porta d'ingresso. Ok? No attaccati, va bene anche su una sedia davanti, ma cercate di avvicinarvi lì va bene? allora la prima cosa da fare chiudete gli occhi e immediatamente percepite l'informazione della casa per intero cioè in un attimo BOOM! questa è l'informazione di tutta la mia casa per intero. Come se ce l'avessi davanti. Qua non è importante tanto visualizzarla, è eh, la casa. È solo importante sentire che c'è l'informazione davanti a voi. Però non di una stanza, di due stanze. Boom! Questa è l'informazione della mia casa per intero. Controllate. C'è tutta quanta? Sì? No? Tutta. Ok Adesso lasciate lì questa cosa qua, l'importante è che ce l'avete, guardatela, lasciatela stare ora, ehm, vibrate ripetutamente ABBA, quindi ABBA, mentre lo fate dovete permeare con il suono che state facendo, con li, col, col, col la potenza che state svegliando, dovete permeare la vostra casa del tutto. Quindi... Ah, bah, ah, bah. Sentite che entra nelle stanze intorno a voi, ogni stanza, guardate ogni stanza che si sta permeando della vostra vibrazione ah, bah, ah, bah, ah, bah. sentite che sia tutta completamente permeata di questo che, della vibrazione che state facendo ah, qualche stanza rimasta scoperta, riempitela. Percepite tutta la vostra casa, ora tutta permeata di questa vibrazione. Adesso, immediatamente, davanti a voi riprendete l'informazione della casa totale. Boom, davanti a voi, tutta la casa. Com'è adesso? È cambiato qualcosa rispetto all'informazione di prima guardatevi un attimo intorno ascoltate com'è la situazione? cosa state percependo? cosa è cambiato? Dopodiché quindi con il vostro dito andate alla porta di ingresso e ci scrivete le tre lettere. Si possono scrivere o in italiano da destra verso sinistra, anche se più uguale. O in italiano o negli antichi glifi iniziate a scrivere A, B. E questo è quanto. Avete avuto accesso all'informazione della vostra casa. Avete evocato delle potenze di suono le avete dirette verso questa informazione che si è permeata e le ha ricevute. Dopodiché avete sigillato quello che avete fatto. Questo suono radice A-Ba, viene anche usato per ripristinare il ruolo di capofamiglia. Questo molto utile, soprattutto nei nostri giorni, quando ce n'è necessità, perché a volte alcuni uomini possono sentirsi un po' impotenti in confronto della propria famiglia, possono sentirsi un po' uh, sì, impotenti, questa è la parola giusta. Ristabilire il ruolo di capofamiglia in realtà vi porterà proprio quel potere, quindi anche alcune circostanze esterne che possono ostacolarvi, se voi vi riappropriate del potere del capofamiglia, proprio perché lo riprendete praticamente eh, con le lettere, ve lo riprogrammate, ehm, allora automaticamente le forze del mondo possono iniziare a cambiare perché vi riconoscono come capofamiglia. Può sembrare strano, ma se praticate, rimarrete sorpresi degli effetti di eh, riti e pratiche così dirette, di magia così diretta, senza nessuna infiocchettatura Aggiuntiva. Quindi, come si fa a ripristinare il, luogo de, de, de, il, il um, ruolo del capofamiglia? Stesso modo si chiude gli occhi, si chiudono gli occhi e visu non visualizzano, si percepiscono le informazioni di tutti i membri della famiglia. Tu, che appunto sei uomo, sarai il primo. Per esempio, a sinistra, poi c'è la moglie, poi c'è il figlio, figli, eccetera. Le informazioni di tutti. Quindi, ripeto, non è visualizzare, eh? Sono le informazioni. C'è tutta l'informazione della moglie? Tutta? È tutta? Eccola. C'è tutta l'informazione del figlio? Tutta? Ora sì. C'è tutta l'informazione di quello? Ok. Tutta l'informazione. Dopodiché, si inizia a vibrare il suono radice... Ah, bah, ah, bah. Permeando solo la informazione tua quindi <coughs> si inizierà a vedere praticamente come se la tua informazione inizia a risplendere. Ecco, vibrando con questa, con questa radice. Ok, la, la tua, solo la tua informazione risplenderà, vibrerà, ok? Irradierà esattamente questo suono quando vedi che ehm, lo stai irradiando al 100% e accadrà. Se, se sei bravino, dopo 3-4 minuti, e eh, non di più, basta, è sufficiente, lasci tutto così e sei a posto. Mm? Questo era il primo uh, degli strumenti, il primo, la prima, le prime pratiche che vi iniziano a insegnare queste cose e um, vedre ved vedremo ora, magari, um, sì, magari faccio il prossimo video così ci organizziamo meglio eh, e non vi diventa tutto insieme, no? Vedremo esattamente altri suoni radice.